Importante. Perché viene il momento per le nostre vite di prendere una decisione. Perché viene il momento della nostra vita di trovare una decisione. Proprio come questo fatto dell'aranja. <ride> come questo dell'aranja. Vogliamo essere arance vere. Vogliamo essere realmente aranjas. O fanta. O fanta. Che tu vai a leggere dietro. Che tu hai leggi dietro e dice 1% di succo di arancia e dice 1% di succo di naranja o peggio ancora dice aromi profumi <ride> no Ma naranja o, o di peor dice aromas di naranja cioè non c'è niente dentro Noi non c'è niente dentro no invece vogliamo essere dei cristiani autentici però vogliamo essere cristiani autentici perché non soltanto dobbiamo essere liberati dalla schiavitù dell'Egitto. Perché non solo dobbiamo essere liberi della schiavitù dell'Egitto. Ma dobbiamo entrare anche nella terra promessa. Sino che abbiamo entrato nella terra prometida. E prima di entrare nella terra promessa. E antes di entrare nella terra promettita. C'è qualcosa che deve cambiare dentro di noi. Hai qualcosa che deve cambiare dentro di de noi. Prendere una decisione di seguire Gesù veramente. Tomar la de seguir a Jesús. Non abbiamo bisogno di cambiare una religione. Non necesitabbiamo cambiare una religione. Ci sono tante religioni Hay e sì. molte sono anche più belle del cristianesimo. Però non possono darti la vittoria nella vita. Pero no pueden la victoria en la vida. E non possono cambiare niente nel cuore delle persone. Y no nada nel de la gente. Vai alla religione vuoto. Vas alla religione E ritorni y... dalla religione vuoto. Y a la vacío. Invece quando tu vai a Cristo pero vuoto. Con... Però quando vai a Cristo vuoto. Vacío... Ritorni da Cristo vuoto. Vuoi vedere Cristo pieno. Perché, Perché Gesù è una persona. Come me e come te. Come io e come tu. Che vuole essere conosciuto. Che vuole che lo conosca. Stavamo parlando prima e gli stavo raccontando di quando ero piccolo. Uh, stavamo parlando e se gli stavo raccontando di quando era piccolo è il periodo in cui nella Chiesa Cattolica si fa la comunione e il periodo in Chiesa Cattolica si la comunione. io potevo avere intorno ai 9 anni, 10 anni io potevo avere come 9-10 anni e quindi facevo questo corso per la comunione nella Chiesa Cattolica e ha fatto questo corso per la comunione nella Chiesa Cattolica e il prete che era lì disse una frase particolare e il cura che stava lì mi disse una frase particolare dice tu devi pregare Gesù Dice, tu devi orarle a Gesù Parlando a Gesù. A Gesù come, si parla come si parla con un amico. E questa frase mi colpì. E, frase mi e quando tornavo a casa, e quando a casa, la sera prima di andare a dormire. La notte di dormire, Io mi inginecchiavo vicino al letto. Io mi cama, e parlavo con Gesù. E, con e un giorno Gesù mi rispose. E un giorno Io sentì la voce del Signore. E io realmente scusato la sua voce che mi disse Vincenzo, tu mi servirai che mi disse Vincenzo, tu mi vas a servir eh, sono passati tanti anni e hanno passato molti anni non diciamo l'età non diciamo l'età <risa> però siamo qui serviamo al Signore perché Signor. la verità è che non siamo noi che scegliamo lui perché la verità è che non siamo noi che scegliamo a lui ma è lui che sceglie noi. Sino che è lui che nos elige a noi. E se tu sei qua oggi, e se hoy, non è per caso. Non è per casualità. È perché lui ti ha attirato in qualche maniera. Él te attrajo, te siamo arrivati qua a piedi, qualcuno. Llegó aquí a pies. Qualcuno, qualcuno si è, si è, svegliato, si è svegliato, svegliato, svegliato la mattina presto per prendere l'autobus. alla mattina temprano per prendere l'autobus. Però siamo qua. Però siamo E se siamo qua è perché qualcosa dentro ci ha spinto. Y el, algo nos ha el caso no existe porque la casualidad no y, que una y necesitamos tomar una decisión en nuestra vida Dios nos llama ¿qué vamos a contestar a lo que él nos está diciendo? Ne necesitamos tomar una decisión radical y seria para poder tener victorias en nuestra vida Vogliamo leggere Josué capitolo 5? Iremos in Josué capitolo 5? Dal versetto 1 al versetto 3. Dal versicolo 1 al 3. E dopo leggeremo dal versetto 8 al versetto 9. E dopo leggeremo del versicolo 8 al 9. Ok. E quando tutti i rei dei amorreos che stavano de la otra parte del Jordán al occidente, e tutti i rei dei cananeos che stavano cerca della mar, oyerono come Jehová había seccato la aguas del Jordán, delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón, y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidió a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Vamos al 8. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, Quedaron en el mismo lugar en el campo hasta que sonaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. De Egipto. Había Egipto. quitado el oprobio de Egipto. Y aquel posto se llama ahora hoy Gilgal. Y este sitio se llama aún hoy Gilgal. Gilgal rappresenta un momento di scelta Gilgal rappresenta un momento di elezione. Avevano, erano usciti dall'Egitto, avevano fatto un percorso hecho un Adesso dovevano entrare nella terra promessa Ahora que en la Però prima di entrare nella terra promessa dovevano fare una cosa Pero antes de en la prometida, que hacer algo. Dovevano togliere qualcosa dalla loro vita que quitar algo loro vita per poter entrare in ciò che Dio gli ha promesso. Per entrare in ciò che Dio gli abbia promettuto. C'è una storia molto bella che si racconta. C'è una storia molto bella che si racconta. Dell'aquila. Dell'águila. Molti non lo sanno, ma l'aquila vive 70 anni. Molti non lo sanno, per l'águila vive 70 anni. Però non tutte le abile arrivano a 70 anni. Però non tutte le águila arrivano a los 70 años. Molte abila muoiono a 40 anni muchas mueren a 40 años. Para, poder a 70 años para llegar a 70 años el águila debe pasar a través de un proceso particular el a muy particular porque, a años, porque alrededor de los 40 su pico está consumado, está deteriorado anche le piume ormai sono vecchie, sono diventate. Gli artigli iniziano ad essere ormai molli. Le uñas si vuolveno più suaves. E quindi l'aglio non riesce più a cacciare bene, non riesce più a volare bene. El puede cazar o volar bien. E quindi cosa fa? Sale in alto sulle montagne. E che hace? Che sube arriva nelle montagne. E cerca un posto eh, tranquillo, appartato. E busca un sito tranquillo e escondido. E là inizia un'operazione di trasformazione. e lì inizia una trasformazione. La prima cosa che fa è prendere e vola velocemente contro la roccia. Lo primero che fa è che vuela uh, molto forte, molto rapido in contra di una roccia. E fa in modo di rompersi il becco. Para rompersi il picco. E con la faccia sanguinante, col becco sanguinante, aspetta che il becco gli ricresca. E con la cara piena di sangue, spera che il picco le cresca. Otra vez. Dopo che gli è cresciuto il becco, le pico, allora inizia a strappare i vecchi artigli. Uh, inizia a chitarsi delle uñas. Non so se sapete quando è doloroso togliersi un'uglia. Non so se sapete lo mucho che duele chitarsi una uña. Qualche volta, forse, è capitato che un piccolo eh, qualcosa entra sotto all'ucchia. Ah. El dolor. A lo mejor ayer os pasó que algo entró bajo esta uña y se hizo daño. Imagínense lo sí. que significa toglierse, straparse y mordiscos. Imagínense lo que significa quitarse las uñas a. a. a mordiscos. Eso, mordiscos. Y una vez que los yugos son ricrescidos de nuevo. y una vez que le crecen otra vez las uñas. gracias a las y al becco nuevo. con las uñas y el pico nuevo. se extrapa tutte. Le... <risa> se quita todas las plumas. Una, Tutte por le plume una. Adosso, una per una se le strappa. Tutte le piume se sequita una per una, fino a quando non gli escono del nido. Ha sta che le fa le nuove piume. Tutto questo processo doloroso dura 150 giorni. E sto processo dura come 150 giorni, più o meno. 5 mesi. 5 meses. meses. Però l'aquila vola da questo posto? Però l'aquila vuela da este sitio completamente trasformata. Totalmente e ha nuove forze per poter affrontare gli altri 30 anni di vita che gli rimangono. In quel momento, l'aquila deve, deve decidere: o si rinnova, o si rinnova, o muore. O muore. E, molte e molte volte nella nostra vita vengono dei momenti in cui dobbiamo prendere delle decisioni radicali. Viene el momento en el que tenemos que tomar decisiones radicales. O si cambia, o se cambia, o si muere, o ci rinnoviamo, o nos renovamos, o, o morimos. El, el cambiamento no es en altri. E el cambio no está en los demás, el cambio, en noi. El cambio está en nosotros. Porque uno de los problemas es siempre que pensamos que los otros cambiare. cambiar. Porque uno de los problemas es que siempre pensamos que los demás tienen que cambiar. Ah, el sí. mi matrimonio no funciona. Ah, mi matrimonio no funciona. La culpa es de mi mujer. La culpa es de mi esposa. Allora, cosa hago? Entonces, ¿qué hago? Cambio mujer. Me cambio de mujer. Ah, ahora mi esposa tiene 50 años. Ah, y ahora mi esposa tiene 50 años. La porto al comune. La llevo al comune. Y me ne prendo dos de 25. Y me tomo dos de 25. No funciona así. No funciona así. Quello che deve cambiare non sono gli altri. Los que que cambiar, no son los demás. Ah, la mia chiesa non funziona. No ah, la mia chiesa non funziona. Ah, il pastore antipatico viene dall'Italia. Il pastore Mecca e Mars viene dall'Italia. Allora cambio chiesa. Allora cambio chiesa. Funziona così. Non funziona così. No funziona así. Non sono queste le decisioni che dobbiamo prendere. Non sono queste le decisioni che dobbiamo prendere. La decisione che dobbiamo prendere è di decidere di cambiare noi stessi. La decisione che dobbiamo è decidere di cambiare noi stessi. Perché o noi uh, cambiamo, oppure moriamo. O Ora, loro si trovavano nei versetti che abbiamo letto, Ahora, los que hemos leído, loro si trovavano a Gilgad. Ellos en Era un momento particolare. Era un momento particolare. 430 anni di schiavitù. Erano usciti dall'Egitto. E sapete quando si iniziano le cose c'è sempre uh, tanta felicità. E sapete quando si iniziano le cose c'è sempre molta felicità i soldati del faraone sono caduti ti sotto al mare? i soldati del faraone sono fatti da mare e tutti cantavano le canzoni? e tutti cantavano le canzoni? io sono in fondo al mare yeah. e i cari del faraone Buono, così oh, una oh, canzone, così <risa> non mi sembra come però dopo però después, arrivava il deserto arrivava il deserto Ah, che bello aver visto il mare che si arriva. Ay, qué bonito que el mar si abrió. Ah, che bello che il mare si abriò. Ah, che bello che tutti sono morti sotto l'acqua. Ah, che bello che tutti muri sotto l'acqua. Cantiamo. Cantamos. Però dopo si dovettero fare il deserto. Però de de dopo si dovessero passare il deserto. E a causa dei loro peccati, se dovettero fare 40 anni di deserto. estuvieron 40 anni nel deserto. Sapete cosa significa stare 40 anni nel deserto? Sapete cosa significa stare 40 anni nel deserto? Dove non c'era acqua. No Dove non acqua. Dove non c'era condizionata. aria condizionato. No non aveva tampoco fanta. Non tiene un fanta. Nella naranja. La Il deserto c'è solo una cosa. Nel deserto solo hai algo. Sabbia. Arena. Scorpioni. Scorpios. Serpenti. Serpientes. E anche loro dopo un po' di tempo si iniziarono a lamentare. También, de un poco, a quejar. Ah, sempre questa manna, sempre questa manna. Signore, sempre questa manna, sempre questa manna. Dio gli provvedeva ogni giorno il cibo dal cielo. Dio dava el, el, la, la comida che del cielo. E loro lo disprezzavano. E lo dispreziavano. Sapete quante volte noi disprezziamo le cose che Dio ci provvede? Sapete quante volte noi disprezziamo lo che Dio ci dà? C'è un detto che dice in Italia, Hai un dice, in Italia. dice che si sputa nello stesso piatto da cui si mangia eh, Dice che uh, scopano nel mismo plato del che comieron E molte volte invece di ringraziare Dio per le cose che lui ci provvede ogni giorno Iniziamo a disprezzare le cose che Dio ci ha dato Molti lo fanno anche con i genitori quando i genitori si fanno anziani. Quando i si Ah, sono stupidi, non capiscono più niente. Ah, io es che que sono tonti, non capiscono più niente. Ah, io adesso sono intelligente, capisco tutto. Ora entendo tutto e sei listo. So Se usare il telefonino, internet. Puoi usare il mobile e internet. Ah, quello mio padre non capisce niente, è stupido. Però mio padre non capisce niente, è, to è tonto. E ci dimentichiamo. E nos olvidamos. Quando i nostri genitori ci hanno cambiato i pannolini. Quando nos cambiarono i pañales. Voi vi ricordate quando avevano cambiato i pannolini? ricordaste quando i Ah no, non vi ricordate? No, non vi ricordate? Perché siamo piccoli e non ci ricordiamo. Perché siamo piccoli e non, non, non lo ricordiamo. Però se stiamo qui, è perché i genitori qualcuno ci ha dato da mangiare. È perché alguien nos deve comer. Qualcuno ci ha cambiato i pannolini. Alguien nos cambiò i panni. E noi ci dimentichiamo di tutto quello che le persone hanno fatto per aiutarci. E ci olvidiamo di tutto quello che le persone hanno fatto per aiutarci. Il popolo di Israele si trovava lì, 40 anni nel deserto. Il popolo di Israele stava lì, stava 40 anni nel desierto. In mezzo agli scorpioni, in mezzo ai serpenti. In mezzo agli scorpioni e serpienti. Il problema non era Mosè. Il problema non era Dio. Il problema non era Dio. Il problema erano loro. Il problema erano loro. Perché sono dovuti rimanere nel deserto. Perché hanno dovuto rimanere nel desierto. Finché tutto quello di vecchio non è morto. Hasta che tutto lo viejo non si muro. E molte volte noi attraversiamo le difficoltà. E, le difficoltà. e la colpa non è il pastore. Pastor. O non è il nostro datore di lavoro. O non è il nostro jefe di lavoro. Ma noi rimarremo lì nelle difficoltà. Però nos difficoltà. Fino a quando qualcosa dentro di noi non viene rotto. Il nostro orgoglio. La nostra superbia. Dio deve rompere tutto questo. Dios tiene que romper tutto eso. E lo fa attraverso il deserto. Quando inizia Dio a chiudere i rubinetti. Quando Dio la... no. bueno, grifo. inizia a serrare il. Grifo? Quando inizia a serrare il grifo. Quando inizia a i grifo. È perché ci vuole far capire che qualcosa nella nostra vita non funziona. Es algo no es cabido, no es e noi invece diamo la colpa agli altri. Pero nosotros le damos la culpa a los demás. Ah, la culpa es de mi mujer. Ah, la culpa es de mi esposa. Ah, la culpa es de mis genitori. Ah, la culpa es de mis padres. Ah, la culpa es de los pastores. La culpa es de los pastores. Pero no nos guardamos más davante espejo. Pero nunca nos miramos al espejo. Pero si queremos entrar en la, terra promesa, entrar en la Tierra Prometida, que hay algo que tenemos que cortar. Dios, Dios dijo a Josué, hoy yo tolleré da voi lo bro. Hoy de el si dovevano circoncidere perché non si erano circoncisi no non avevano ancora tolto quella cosa dell'Egitto che viveva dentro di loro erano usciti dall'Egitto però l'Egitto era rimasto ancora nel loro cuore e avevano bisogno di togliere questa cosa che viveva dentro di loro Y tenían que quitar esto que tenían dentro de ellos. ¿Cosa representa la circoncisión? ¿Qué representa la circoncisión? La circoncisión, ¿por qué no lo sabe? ¿Por qué no lo sabe la circoncisión? Significa tagliar una parte del miembro maschil. Significa cortar una una, un pedazo del miembro de mas masculino. Significa tagliar qualcosa de tu parte, de tu vida. Significa cortar algo de tu vida. Y praticamente espiritualmente, significa una consagración a Dios. Y espiritualmente significa una consagración a Dios. Significa tagliare la carne. Significa quitar la carne. Todavía las cosas que en nuestra vida no son buenas. Quitar las cosas de nuestra vida que no son buenas. Y lo bonito es que Jesús también habla de cortar. Jesús en la Biblia dice, yo soy la vida. Jesús la Biblia E voi siete i tralci. Y vosotros sois los pámpanos. Y dice que praticamente i tracci non portano frutto e dice che i pampano non portano frutto vengono tagliati e buttati nel fuoco i uh, non portano frutto sono cortati e echati al fuoco però se portano frutto vengono tagliati per portare ancora più frutto per portare ancora più frutto e continuando sempre lo stesso capitolo, dice una cosa e seguendo nel mismo capítulo dice algo Giovanni capitolo 15 verso 7 in Juan capítulo 15 versículo 7 Si estuvierais en mí Y mis palabras estuvieran en vosotros pedir todo lo que quisierais Y os será hecho Cuando Jesús dice esto Lo está diciendo después Que habla del tagliare. Lo sta dicendo dopo de, de cortar Entonces Dios primero te talla antes te corta Te puliza Y después de esto Tú quieres lo que quieres sea Y te será hecho Y será hecho. la vigna è la sua la vid è la sua noi siamo i tralci pampanos y a veces nos corta per farci portare ancora più para che llevemos aún más fruto, para que florescamos. E se noi non permettiamo a Dio di tagliare le cose nella nostra vita che non sono buone, e se non permettiamo a Dio di tagliare le cose che nella nostra vita non sono buone, non potremo entrare nella, terra promessa. Non entrare nella terra prometida. Quando ero ragazzo, quando ero chico, era appassionato di bonsai. Mi gustavano molto los bonsai. Non so se li conoscete. Non so se los conoscete. Sono queste grandi piccoline. Sono questi arboles pequeñitos, però che sembrano molto antichi. Però che parecano molto antichi. E andavamo sempre con un amico in un centro di bonsai. E vivevamo con un amico in un centro di bonsai. E avevamo amicizia col proprietario. Eravamo amici con il proprietario. E quindi un giorno stavamo lì e il proprietario ci disse una cosa. E un stavamo lì e il jefe ci disse qualcosa. Avevo un bonsai enorme, altissimo. E io un bonsai molto, molto alto. Sapete, questi bonsai hanno un costo enorme. Sai, i bonsai costano un montone. Possono arrivare a costare di quel tipo intorno ai 10-20 mila euro. Di tipo possono costare hasta 10 o euro. E quindi è molto difficile avere la possibilità di fare pratica a tagliare i bonsai. Però è molto difficile fare pratica per portare i bonsai. Perché qui di questo tipo. Di questo tipo. Perché sono delle cose che costano tantissimo. Perché sono cose che costano un montone. E quindi disse, mi volete dare una mano, volete tagliare questo bonsai? E lui mi ha mi vuoi aiutare per portare il bonsai? Eh, wow, felicissimo, eh, wow. sì! E lui mi detto, sì, che, che Vengo, guaiissimo! Vengo, io lo E facendo? lui ci spiegò come doveva essere tagliato. E lui ci spiegò come doveva essere tagliato. E di ogni ramo, cada rama, che, che anche era lungo, che, che, che era anche era largo, noi dovevamo tagliarlo praticamente quasi all'inizio. Taviamo che quasi all'inizio. Quindi ci mettiamo là quasi due ore a tagliare questo bonsai enorme. Quindi stavamo qui quasi due ore a tagliare questo bonsai enorme. Secondo quello che lui aveva detto. Secondo quello che lui aveva detto. E alla fine sembrava soltanto il tronco. E al final pareva solo il tronco. Che io e questo mio amico ci guardavamo. Che io e questo mio amico ci E Lui si chiamava Pasquale. E si chiamava Pasquale. E io dice Pasquale che cosa abbiamo fatto? E dice Pasquale che abbiamo fatto? E la cosa bella è che quando lui arrivò e lo più particolare es que è che quando arrivò iniziò a gridare, Ah, che avete fatto? E iniziò a gridare, che avete fatto? Tu hai E poi si inizia a ridere, no? E si puso a rire. Dice, no, no, così va tagliato. E dice, no, così tenete che cortarlo. E infatti quando tornammo poi la volta successiva e quando la questa pianta aveva fatto tantissimi rami. Questa pianta era ancora grande. E aveva fatto tantissimi fiori. E aveva fatto flores. E già si iniziavano a vedere dei piccoli frutti. E si a vedere Era una pianta fantastica. Era una pianta incredibile. Però affinché questa pianta si potesse rinnovare. Però questa pianta si rinnovare. Noi abbiamo dovuto tagliarla. Il tema qual è? Qual è il tema? Sia quella che Gesù dice che, lo che Gesù dice che sia quella che veniva buttata, che la che veniva, echada, che quella che veniva rinnovata, che la che veniva, tutte e due erano tagliate. Las eran Quindi nella nostra vita eso vida, arriva il momento in cui Dio decide di farci prendere delle decisioni importanti. Dios tomar e a quel punto la tua scelta cambierà la storia a questo punto la tua decisione cambierà la storia qual è la decisione che stai prendendo nella tua vita? qual è la decisione che tomas in tua vita? di seguire veramente Gesù? di seguire realmente Gesù? oppure no? o oh no? lui taglia il corta. però quello che decidi sei tu per il che decidi sei tu e quindi il popolo di Israele era nel deserto il popolo di Israele era nel deserto però questa volta aveva imparato per questo l'ho apprendito perché la prima volta a causa di dieci esploratori perché la prima volta a causa di dieci esploratori loro hanno, hanno rifiutato della promessa di Dio ricensarono la promessa di Dio e hanno dovuto fare 40 anni nel deserto. E studiano 40 anni nel deserto. Però adesso la cosa vecchia erano morte. Però ora lo vecchi aveva morto. Ed erano pronti. E stavano listos. E quindi decisero adesso di togliere la carne. Entonces decidieron ahora de quitar la carne. Entraron en la vida espiritual. ¿Cosa representa en la circuncisión? ¿Qué representa la circuncisión? Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Del versículo 1 al versículo 4. Jeremías, 4, de 1 al 4. Si te has de convertir, oh Israel, dice Jehová, conviértete a mí. Y si quitares delante de mí tus abominaciones, no andarás de acá para allá. Y jurarás diciendo, vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia, y bendecirse han de él en las, en las gentes, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y Jerusalén. Haced dar beso para vosotros, y no sembraréis sobre espinas. Circuncidaos a Jehová, y quitad los prepusos de vuestro corazón varones de, de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi vida salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la malicia de vuestras obras. Aquí habla de circuncidir. Habla de circuncidir. Y, habla de y habla de volver a Dios. Circuncidir el, cuore. circuncidir el corazón. Significa no vivir una vida al 50%. Significa no vivir una vida al 50%. Vivir una vida, a Dios. Sino que vivir una vida volviendo a Dios. Tornare a Dio significa tornare a Dio con la nostra vita. Volver a Dio significa volver a Dio con la nostra vita. Tornare a Dio con il nostro cuore. Volver a Dio con nostro corazon. Cercare la faccia di Dio. Buscar la cara di Dio. Avere in intimità con Dio. Tavere una intimità con Dio. Quando noi arriviamo ad avere una relazione in intimità con Dio. Quando arriviamo a stare una relazione e in una con Dio. Lui inizia a guidare le nostre vite. E lui inizia a guiare la nostra vita. Però Dio non sta con tutti. Dio non no cammina insieme con i carnali Dio no cammina, cammina con quelli che que hanno preso una decisione radicale di seguirlo Dio cammina con quelli che hanno una decisione radicale di de seguirlo Stavamo parlando prima di un libro meraviglioso de un libro che è storia del cristianismo di Giuseppe di Cesarea che è, che è un libro storico scritto da un mm da un ricercatore storico scritto per un uh, buscatore storico perché quando si convertirono gli imperatori eh, diocleziano eh, praticamente diocleziano perché quando si convertirono gli imperatori principalmente diocleziano in Roma parliamo del III o IV secolo d.C. parliamo del III o IV secolo Cristo. allora praticamente venne accettata la religione cristiana fu accettato il sì. cristianismo e allora si fecero delle indagini per vedere come era la storia del cristianesimo. Dopo che era finita la Bibbia, que la Biblia, fino al terzo quarto secolo, che cosa era successo? Hasta il terzo quarto secolo, che passato? E andarono a vedere eh, le registrazioni dei tribunali, dei processi che avevano fatto i romani. E furono a vedere le scravazioni dei tribunali e dei processi dei romani. Esempio di Cesarea aveva il mandato dell'imperatore. Per esempio Cesarea aveva uh, l'ordine dell'imperatore. E quindi poteva entrare e consultare direttamente uh, i registri dei processi. Entonces podía entrar y consultar los procesos de los juicios. y ahí Encontraron escritas cosas absurdas. Que por ejemplo condenaban a muerte, condenaban a, muerte a los cristianos, y no morían. Li bruciavano Los quemaban y no morían. Li uccidevano con la lancia e non morivano. Le ponían la lanza por dentro y no se morían. Y al final tuvieron que hacerles final que en pedazos e c'è in modo particolare la testimonianza che toccò il mio cuore e c'è un testimone che toccò il mio corazon di un vicino di casa che denunciò il suo vicino cristiano di un vicino di casa che denunciò il suo vicino cristiano perché lì se ti denunciavano tu andavi direttamente alla morte perché se ti denunciavano ti ascia la morte e quindi durante il processo questa persona testimoniò di Cristo e quindi durante il processo questa persona testificò di Cristo e dice che il vicino che lo aveva denunciato, dice che il che lo aveva denunciato ascoltando la testimonianza di Gesù, e il di Gesù si alzò nel processo, nel processo e disse anche io adesso credo nel Signore Gesù e, dijo, Yo ahora creo, creo en Jesús. e li portarono tutti e due a morte e li matarono a los dos. E dice che lì le persone avevano gli occhi pieni di gioia quando morivano per Gesù. dice che lì le persone avevano occhi pieni di quando per Quasi che desideravano dare la vita per il Signore. Cosa spingeva tanto le persone ad amare Dio? Che empujava tanto le persone ad amare Dio? E quanto è adesso il nostro cuore per il Signore? E quanto è adesso il nostro cuore per il Signore? Persone che davano la vita. Persone che davano subito. Che venivano bruciati nelle piazze come lampioni per illuminare la strada. Che que venivano chiamati in las playas come palos de luces per hacer luz. Persone radicali. Che credevano veramente in Dio. Che realmente credevano in Dio. Però che hanno cambiato la storia. Però che cambiarono la storia. Tutte le persone che hanno cambiato la storia erano persone radicali. Tutte le persone che cambiato la storia erano persone radicali. Se tu leggi la storia di Martin Lutero. Se leggi la storia di Martin Lutero. Lui era un monaco francescano. Lui era un monaco francescano. Insegnava nell'università, nell forse domenicano, Chissà no? uh, se era domenicano insegnava uh. in università. E cosa succede? E che passa? Che un giorno leggendo la Bibbia.. Uh. Non si trova con quello che viene insegnato nella Chiesa Cattolica. Che a un diavolo leggendo la Bibbia non si incontra, o sea le pare extraño quello che insegna la Chiesa Cattolica. E quindi alla fine decide di fare un elenco con 99 tesi, 99 domande. E la pende fuori dalla de porta della Chiesa. La pone de de la iglesia. E dice se, se qualcuno mi risponde a queste 99 domande, y dice, si me esas 99 preguntas, io rientrerò nella Chiesa cattolica. E quelle 99 domande non sono mai state risposte. Lui perse il suo, il, il suo lavoro, perse i suoi amici, i suoi amici, ha rischiato di essere ucciso, uh, fu però noi oggi siamo qua Pero hoy aquí. perché un uomo anni fa fu radicale e radical. decise di seguire la verità e appese fuori alla porta di quella chiesa 99 verità. E puso fuori la porta della 99 verdades non era una cosa conveniente. Non era, algo que le non era una cosa che gli avrebbe portato un beneficio personale. Non era cosa che gli avrebbe traído più benefici personali. Però sì, era una cosa giusta. Era algo giusto. John, John Wesley, lui comprese la nuova nascita e non intendeva il nuovo nascimento. Lui veniva da una denominazione molto eh, religiosa. Él vive en una iglesia muy religiosa. Su padre era pastor pastore por 40 años y fundado una, una iglesia. y fue pastor por 40 años. Y cuando él predicó la verdad de la nueva nacida, lo, lo echaron de la iglesia que el padre había fundado. Lo cacciarono dalla denominazione. Lo lasciarono dalla iglesia. Lo perseguitarono. Lo perseguirono. Addirittura lui predicava per la strada perché nessuna chiesa non faceva predicare. Hasta predicava per la giesta perché nessuna iglesia lo faceva predicare. Un giorno predicò sulla tomba del padre. Un giorno predicò nella tomba del padre. A 20.000 persone. A 20.0 20 persone. Un uomo radicale. Un uomo radicale. Però la gente si convertì Però la gente si e tutta l'Inghilterra accettò il Signore grazie a questa persona radicale. e tutta l'Inghilterra accettò il Signore grazie a questa persona radicale. a, Street. a Street le persone iniziarono ad essere battezzate di Spirito Santo, la gente a di Spirito Santo. in quel periodo esisteva la Chiesa Battista in Bautista, che non credevano nel battesimo del Spirito Santo e tutti i pastori che venivano battezzati di Spirito Santo, venivano, del Spirito Santo venivano cacciati dalle loro denominazioni de venivano perseguitati venivano, venivano attaccati duramente. duramente gli parlavano male alle spalle male por perdevano, amici, perdevano, lavoro, perdevano, perdevano amici perdevano lavoro perdevano ogni cosa però oggi noi siamo qua però io estamos aquí porque perché personas sono state persone coraggiose y che si sono alzate la verdad. e a questa Roberts. Roberts lui studiava yes. all'università studiava all'università e anche lui decise di seguire la verità y él también decidió seguir la verdad y fu perseguido oggi tutti questi movimenti che hanno perseguitato queste persone Hoy, todos estos que estas sono diventati dei monumenti Se han sono diventati dei posti religiosi Se han lugares dove le persone non vengono più toccate, non vengono cambiate Donde las ya no son y perché proprio come l'Aquila o ti rinnovi o te rinnovi o muori o te e Dio sta dando un tempo alla Chiesa per un rinnovo spirituale Dio si sta dando tempo alla Iglesia per un rinnovo spirituale. Non è facile. Non è facile. Immagina l'albima che si doveva staccare le penne una a una. Immaginate l'alima che ti aveva che chiedersi le plumas una per una. Non era facile. Non era facile. Immagina il popolo di Israele nel deserto ogni giorno. Immagina il popolo di Israele nel deserto ogni giorno. Non era facile. Non era facile. Però o ti rinnovi. Però te renuevas O muori. O mueres Dio sta cercando persone. Dios está buscando personas determinadas. ¿A che serve fare spettacoli freddi senza che lo Spirito Santo si muova? ¿A qué sirve hacer espectáculos fríos sin que haya el Espíritu Santo? ¿A qué sirve predicar, ah, va bene, Dios te quiere bien y alla final amará a todos y salvará a todos? ¿A qué sirve predicar, Dios os quiere todos y os va a perdonar todos? ¿A qué serve predicar, el infierno no existe, son cosas antiguas? ¿A qué serve predicar, no existe, son cosas viejas"? A che, predicar De che serve predicare questo? È tempo di predicare di predicar realmente la parola di Dio. È tempo di dire alle persone che l'inferno esiste. È tempo di dire alla gente che l'inferno esiste. E che bisogna salvarsi dal peccato. E salvarsi dal peccato. E che Gesù è venuto per liberarci dai nostri peccati. E che Gesù è venuto per liberarci dai nostri peccati. Non dobbiamo far sentire le persone comode nel loro peccato. No que que la gente se en su il peccato conduce alla morte. El lleva a la è tempo di iniziare a predicare veramente la parola di Dio. Questo esto non è facile. Porta sofferenza. sofferenza. Perché c'è cioè il mondo contro. Perché tutto il mondo in contra. Hai altre persone contro y otras personas en contra a veces hasta tua misma familia puede estar en tu contra pero es tiempo de tomar decisiones correctas los que a los demás no le gustan pero a Dios sí porque o te renuevas o muere. Ed è arrivato il tempo di entrare nella nostra terra promessa. E' arrivato il tempo di entrare nella terra prometida. Solo i radicali entrano nella terra promessa. Solo i radicali entrano nella terra prometida. La promessa è per tutti. La promessa è per tutti. Però pochi entrano. Però pocchi entrano. Io voglio essere di quelli che entrano. E io voglio entrare. Io voglio Vogliamo avere un momento per pregare? Vogliamo avere un momento per ora? Saliremo tutte le persone che ci seguono attraverso internet. Salutiamo tutti i nostri in diretta.